Buonasera a tutti carissimi amici, benvenuti a questo terzo episodio della rubrica Magia Pratica per Tutti, ma proprio tutti. Diversi di voi mi hanno scritto che erano dispiaciuti che non potevano partecipare alla live, ma non preoccupatevi perché comunque ehm, avremo la registrazione su YouTube come contenuto. Eccoci qua. Ora ci siamo davvero. Per continuare la nostra rubrica mi piaceva un po' farvi capire leggermente, proprio due minuti, l'intento di questa cosa che sto facendo, perché mi è stato detto ormai già diverse volte, no? Ma perché in un certo qual modo ti abbassi a questi livelli, no? Quasi proprio in questi termini. Eh, non è un abbassarsi, è un mm, far capire magari alle persone che guardano, a tutti voi che con interesse comunque eh, partecipate, farvi capire che ci sono delle possibilità che vi sono state negate, capite? Ecco perché questa rubrica, cioè ci sono delle possibilità che l'uomo ha insito... Uh, in quanto essere creatore, comunque, e, e sognatore di un sogno, che uh, con degli intenti precisi sono state uh, tarpate, sono state uh, chiuse, non sono mai state um, svelate alle persone, capite? Ecco perché tutte le persone che vi circondano Um, molte persone che mi circondano si sentono sempre un po' come delle vittime degli eventi, no? E questa è sfortuna, e questa è una cosa che mi è capitata, e questa cosa non doveva capitare, ma perché proprio a me, eccetera, eccetera. Cioè, non c'è stata assolutamente fin da bambini una coltivazione di questo... di questa conoscenza di avere la possibilità di muovere le circostanze della mia vita, della nostra vita personale. Cioè, è, è vero, ci sono delle cose, ovviamente, per fatum, che possono accadere, eccetera, eccetera, però poi ci sono tantissime altre cose, che sono la maggior parte, eh, che invece si possono modificare, capite? Che invece si possono un attimo uh, accelerare, o diminuire, o dargli una piccola direzione, in base a ciò che ci serve veramente, in base a ciò che vogliamo, capite? Quindi questa qui è un po' la visione magica, pratica, della vita, ok? Il fatto che tu puoi assolutamente influire sul mondo che ti circonda, ok? Quindi quello di cui andiamo a parlare... È... Uh, questa sera, arrivati a questo punto della nostra rubrica, dobbiamo tirare un po' le somme e iniziare a capirci un po' di più qualcosa, va bene? Andiamo a parlare di quella che si può chiamare in qualche modo la magia psichica, cioè tutto ciò che ha a che fare con la forza psichica. Ecco, Um, diciamo che quindi qua in include anche la magia simpatetica, la magia un po' dell'immagine che chiama immagine, no? E questo si deve capire che fin dall'antichità, proprio veramente fin dall'uomo preistorico in cui si trova nelle caverne dei graffiti, eccetera, eccetera, sembra proprio che questo innata conoscenza del fatto che se io scrivo delle cose in un modo un po' intenso e mi ossessiono quasi su quello che sto scrivendo e poi ci, come dire, metto, cioè lo attivo, attivo quello che sto facendo, attivo quello che sto scrivendo attivo qualcosa in un certo qual modo quella cosa è propizia ad accadere Ecco, questa conoscenza, vi dicevo, fin dall'antichità delle grotte, dei graffiti, eccetera, eccetera, sembra proprio che molti di questi graffiti che rappresentavano scene di cacciagione in cui la il gruppo di persone cacciava l'animale, no? Cacciava le prede e mangiava e aveva una bellissima cosa abbonda... Ecco, sembra veramente, secondo alcune ricerche che non, che non capiscono bene il perché... Che questi graffiti sta sono, siano stati fatti prima del momento della caccia e non dopo, capite? Quindi sembra che proprio fin dall'antichità l'uomo abbia trovato in questo una utilità. Anche perché sennò non serviva a niente, ovviamente, no? Invece serviva proprio a propiziare queste cose, ok? È una domanda che l'uomo si è sempre fatta. Io devo affrontare una sfida nella vita. Io devo affrontare dei nemici, oppure io devo ottenere qualcosa che in questo momento mi serve a me e alla mia famiglia. Ok? Io sono qui e l'obiettivo che voglio raggiungere è qui. La domanda antica di cui vi parlo è cosa posso fare per raggiungere il mio obiettivo? E questa è la più antica domanda che inizia a muovere la magia che è nell'uomo. Okay? Perché? Allora, parlando di forza psichica, si deve capire che in un certo qual modo, se ovviamente esiste, diciamo così, una esperienza che noi abbiamo del mondo, in cui io sono qui, tu sei lì, per esempio se una persona si trova in Messico, non posso dire che è davanti a me, io per andare in Messico devo prendere l'aereo, devo fare ore e ore di viaggio, eccetera, eccetera. Cioè, c'è questo mondo, diciamo così, dei fatti, no? Un mondo degli eventi, un mondo che noi conosciamo in questa maniera, un mondo solido, un mondo delle distanze, un mondo dei tempi. Ok? Va benissimo. È un mondo. Ma cos'è che si va a capire? che invece se io utilizzo un'energia che non è di questo mondo, ma che è poco poco vicino, poco poco sopra, cioè il, tutto ciò che è il mondo psichico, ecco che le distanze si annullano. Questo è il principio della magia simpatica, simpatetica o psichica, io la voglio chiamare psichica. Perché utilizza un'energia psichica che tutti noi abbiamo continuamente e usiamo continuamente, tra l'altro, ok? Interessante abbastanza è il fatto, ovviamente, del collegamento, a partire da Freud, da Young, eccetera, il collegamento della psiche, della psicologia, con la libido e la sessualità, va bene. Ma sappiate solo, e qua possiamo finire, che cabalisticamente eh, appunto il piccolo piano vicino a questo di cui sto parlando è la luna, Yesod, ed è esattamente il piano più eh, vicino dopo Malkuth, che è la Terra, ok? Quindi stiamo parlando del piano psichico, del piano lunare, va bene? Eh, sì, perché ehm, se, qual è la, una, una cosa pratica che vi posso dire per farvi capire bene ciò di cui stiamo parlando, anche se molti di voi lo avranno già capito, no? Un po' bene, quel che trovate un po' in giro, no? Per esempio, vi faccio un, un semplicissimo esempio, uno, tro uno fa una candela, invece di farla normale la fai a forma fallica. Okay? Fa, fa forma di fallo, rossa magari, okay? e mentre tu la ungi con dell'olio speciale pensi al tuo amato, per esempio se sei una donna pensi al alla persona che vuoi attrarre nella tua vita, okay? accendi questa candela, okay? e ovviamente non possiamo parlare di magia simpatetica, di magia psichica se non incominciamo a parlare anche dei connettori psichici. Bene, cosa sono i connettori psichici o strutturali? Sono degli oggetti presenti nel nostro mondo, che però sono presenti anche nel mondo psichico in tutt'altra maniera. Vi faccio un esempio concreto. Un pezzo di capello, che però generalmente deve avere anche il bulbo no? eh, del capello, de eh, di una persona, ok? Le streghe di tutti i tempi sanno che se hanno un pezzo di te ti hanno tutto in mano. Questo perché? Perché se nel nostro mondo fisico... Uh, il capello è qui e te per esempio ti trovi a Firenze Per esempio Nel mondo psichico non è così che funziona E se tu sai andare nel mondo psichico e usare l'energia psichica in un certa maniera Anche se il capello è qui e tu sei a Firenze La cosa ti arriva esattamente e completamente a te Ecco perché vi dicevo che nei mondi psichici si annullano le distanze O comunque funzionano in tutt'altra maniera Va bene quindi questi sono i connettori, i testimoni, il famoso testimone che si può usare, eccetera, eccetera, no? Naturalmente ci sono diverse tipologie di connettori psichici e servono nella magia pratica. Uh, uno che viene usato molto è nome e cognome, ma nome e cognome sinceramente, uh, vedete, qua si può iniziare a parlare di intensità. Nome e cognome della persona ha un'intensità bassissima, perché è soltanto nome e cognome tra l'altro ci sono anche altre persone che si chiamano così. Però ovviamente il tuo psichismo, mentre andrai a fare il rituale, mentre andrai a fare l'operazione magica, è concentrato proprio su quel Mario Rossi, per esempio, no? Quindi è chiaro che poi comunque qualcosa che tu stai facendo va a lui. Ma quanto mai stai usando lo strumento sbagliato, capisci? ok. Collegamento psichico o strutturale un pochino più forte sono almeno i dati giusti, nome, cognome e data di nascita. Eh, nella magia antica, per tradizione nostra, si mette nome del maschio, per esempio. Se tu sei maschio, si mette il tuo nome, il nome di tua madre, il nome di tuo padre e tuo cognome. Se sei femmina, si mette il tuo nome. Il nome di tuo padre, il nome di tua madre e il tuo cognome, ok? Questo, per esempio, messo dentro un piccolo cerchio, qualsiasi, è già un collegamento strutturale e devo dire che funziona, senza dubbio. Ma sinceramente, per far cose... fatture proprio, no? Oggi si chiamerebbero anche delle fatture, cioè per fare delle, dei lanci magici, perché a questo punto se si parla di magia più pratica... Parlando comunque di magia lunare si deve parlare di quella magia che va a manifestare qui e comunque questa rubrica parla proprio di questo, magia pratica e poi per tutti perché viene detta in un linguaggio comunque in cui tutte le persone possono comprendere e non ci sono dei requisiti di addestramento necessari. Uh, bene, quindi per, per parlare di cose materiali eccetera eccetera non c'è niente di meglio che un testimone fisico della persona, va bene? Quindi, vi devo dire la verità, funzionano benissimo anche gli oggetti personali, un anello personale, un, un, un orologio, per gli uomini funziona benissimo l'orologio, oppure qualcos'altro. Altra cosa, sei al bar insieme a una persona, lo fai bere ad un bicchiere, prendi il bicchiere e lo usi nel tuo rituale, quello funziona alla grande, capisci? Eh, perché quello lì è collegamento strutturale con la persona, poi dei capelli ve ne ho già parlato, venivano usate le spazzole, ad esempio delle donzelle, eccetera, eccetera, andavi a vedere dov'è che si spazzolavano i capelli, eccetera, e quella prendevi, va bene? Eh, stando a <ride> non prendere magari il capello della madre, perché <ride> lì allora non era più... <ride> non era più mm, apprezzato, ok? <ride> Quindi... Iniziate un po' ad aprire la vostra visione, signori. La vostra visione è sul fatto che potete modificare quello che vi circonda con energia psichica, va bene? Ora, detto questo, si apre un mondo. <ride> detto questo qui, che è il principio di cui stiamo parlando, si apre un mondo. Bene, noi stasera cercheremo di fare qualcosina di questo mondo perché veramente si apre un mondo. Allora, prima di tutto, è chiaro che una fattura del genere, io le chiamo fatture queste cose, va bene? Anche se fosse fatta a fin di bene. Perché con l'energia psichica, la forza psichica, tu praticamente vai a lanciare delle cose. E quindi tecnicamente queste si chiamano tutte fatture, va bene? Stasera impariamo a fare una fattura, per esempio. Ma vi faccio vedere i principi per cui voi poi ne potete creare altre di fatture. Non è che vi fate solo una e poi voi non sapete altro, capito? Questo è il senso di imparare. Bene, allora, una semplicissima idea di come lo psichismo influenza le cose, no? Ve la dico così. Avete un bicchiere d'acqua... Prendete due bicchieri di acqua, uno e due, va bene? Dentro di voi evocate le frequenze, per esempio, dell'amore, della gioia e della benedizione. Io voglio che entrino dentro l'acqua. Come si fa? La cosa più semplice? Immaginate di avere una polvere, ecco, così. E lasciate che l'amore che avete evocato, che state sentendo, cada dentro il bicchiere. A un certo punto sentirete che è pieno, come se ci mettete il sale, come se ci mettete lo zucchero. Guardate che questo gesto funziona benissimo, che tra l'altro queste tre dita non sono casuali. Perché i pizzichi delle erbe si prendono con queste? Perché in meditazione si sta così? Perché ci sono dei motivi. Così, non vi fate fregare dai complicati e dalle persone che vi dicono che le cose devono essere chissà cosa. Così, con la polvere buttate la polvere per esempio di salute e benessere. Ta! Fatto. E si beve. Basta. Questo è psichismo. Cioè, quell'acqua contiene, che poi l'acqua è un elemento particolare, che assorbe, che prende, eccetera, conterrà informazione psichica, che tu ti vai a bere e quindi... L'altro non contiene nulla. Oppure, nell'altro ci mettete odio e rabbia. Ok? Poi ve li mettete davanti... E fate una decisione quale dei due bevo beh io sono convinto che se voi provate a farlo davvero magari uno è scettico all'inizio e dice è uguale o bevo uno o bevo l'altro ma se voi lo fate e io vi sto dicendo di farla questa cosa non di ipotizzarla qualcosa di fortissimo in voi vi dice Vabbè, magari sono tutti e due uguali. Però, ora che ho fatto questa cosa, io quello là non lo prendo. E prendo questo. Alla salute. Perché si alza il bicchiere e si dice, alla salute! E si beve. Sono rimasugli di questa storia. Va bene? Questo è energia psichica che è caduta dentro il bicchiere. Un esempio semplicissimo. Va bene? Ora... È chiaro che quindi vi dicevo della candela a forma di organo maschile, vi dicevo che quindi può essere unta pensando completamente all'amato, poi può essere consumata tutta, si possono recitare delle preghiere affinché arrivi, affinché arrivi, ora vi faccio vedere subito delle cose interessantissime. E, e questa roba qui crea psichismo. Lo psichismo è collegato ovviamente anche all'emozione, Stiamo parlando di energia molto bassa, eh signori? Stiamo parlando di energia molto terrena, sia chiaro, eh? Stiamo parlando della luna, che quindi ha attrazione sulla terra, e stiamo parlando di roba sessuale, ve lo ripeto, Yesod, nell'albero cabalistico, è... Il centro anche degli organi sessuali, ok? Ma anche la luna e quindi la psiche. Mm? Questo collegamento tra psiche e sessualità è visto anche nella psicologia, no? Freud, eccetera. In poi della libido, no? Che sembrava essere l'unica origine alla fin fine della, della psiche. Va bene, quindi sappiate che usando appunto una. Fa per fare una fattura. Si iniziate a usare del sesso, ma non facendolo, attenzione, io intendo che si deve iniziare a imparare a montare una ossessione. Cioè, per queste cose, signori, voi dovete magnetizzare quel che state facendo. Quindi con le mani si fa così e si gira, si gira, si gira, mentre l'intento va, va, va e carica quello che ho davanti. Così si fanno le fatture, eh, signori, si fanno così, va bene? E non c'è niente di male, anzi, vi consiglio di cominciare a impararlo, questa qui è magia proprio iniziale, ma va imparata, capite? Da qui poi imparerete un sacco di cose. Allora, uh, che dire, quindi um, la, la vostra, il vostro rito deve avere un contatto, assolutamente, mi raccomando, non vi scordate il contatto, cioè il testimone, cioè il collegamento psichico, ok? Che sia con voi... O che, sia con, o che voi lo state facendo per un'altra persona, eh? va bene, uguale. Ma il contatto ci deve essere. Vi ricordo che è un contatto che non conosce distanze, va bene? Poi l'azione è il secondo punto in cui eh, voi andate a fare il rituale, ok? E l'invio è il terzo punto di, di un rituale, fatto, di una fattura, ok? Contatto, eh, collegamento psichico. Uh, azione di per sé, quindi l'intento, queste cose qui, e l'invio di tutto ciò. Ecco perché vi dicevo è una fattura. Perché voi lo andate a inviare verso la persona, no? Alla fine così sia fatto, punto, capite? E è inviato, ecco. Um, bene, iniziamo uh, subito quindi con un attimo di conoscenza magica. Perché vi devo assolutamente dire queste cose affinché le vostre fatture siano efficaci eh, e siano e funzionino, va bene? Allora, ovviamente ci sarebbero un sacco di cose da dire, ve l'ho detto, si apre un mondo. Però quello che io questa sera vorrei dirvi, è, vi vorrei trasmettere delle conoscenze basilari, ma da seguire su cosa? Sulla Luna! Perché... Essendo che la forza psichica e quindi anche il tuo corpo psichico che tu vai a, a infiammare e ad accendere mentre tu fai un rituale, mh, così funziona, mi capite? Cioè voi andate, ad... ora ve lo farò vedere poi nella pratica si fanno tre esempi, ma voi andate a infiammarvi. E quindi ad accendere cosa? La vostra magia, la vostra, il vostro psichismo, capite? E quindi il corpo psichico si accende e da lì iniziate il rito, iniziate la fattura, iniziate la cosa che volete. Altrimenti non siete nel corpo lunare, non siete eh, nello psichismo, ok? Bene, vi faccio vedere solo una piccola cosa. Però per farvela vedere devo girare la telecamera. E questo già è un'angoscia. Quindi, siccome già è un'angoscia, non si gira. Bene, non si gira. Lo faccio vedere così. Guardiamo se funziona. Sì, allora, scusate, eh, mi fate sapere per favore se vedete e se sentite? Ovviamente non ha funzionato, vista la mia praticità in questi aggeggi. Però, sono al secondo video in diretta. Benvenuti. <ride> eh, fatemi sapere solo se sentite... E se vedete questo mio, questo mio secondo video, che poi ovviamente io unisco all'altro, eh, non c'è problemi. Scusate. Però fatemi sapere se sentite se vedete, mm? così almeno... Oh, tutto ok, grazie, grazie mille a chi sta rispondendo, grazie. Allora, dobbiamo avere delle piccole basi conoscenze magiche sulla Luna, perché altrimenti non si muove il corpo di Luna. Cioè non si muove... Eh... dopo ve lo spiego meglio, va bene? Allora, come si fa? Vi faccio vedere una cosa che è semplicissima. Allora, per fare un bel cerchio io uso questo. Allora, qual è il senso di questo, signori? Il senso di questo è che se io devo usare l'energia psichica, ok, e quindi... Usare il mio corpo psichico per attivare la magia in quello che sto facendo, attivare la magia delle erbe, attivare la magia delle polveri e degli oli, attivare la magia delle candele, attivare tutto ciò, cosa eh, mi conviene di più? Essere in armonia, collegamento e Uh, cavalcare le onde dello psichismo che già c'è intorno a me, cioè lo psichismo naturale, che sono le forze della luna, le forze dei pianeti, le forze del sole, oppure mi conviene avere tutte queste cose contro la mia opera? Ecco, questo è, è il discorso, mi capite? Ecco, questo è semplicissimo, quindi mi conviene avere la natura a mio favore. E per averla a mio favore devo solo, è molto semplice, iniziare a conoscerla un pochettino, va bene? Allora, dunque, parlando della luna. No? Parlando della luna, ovviamente noi dobbiamo avere in mente, perché è una cosa base, però abbiate in mente tre cose. Tre cose da vedere, va bene? Ovviamente se la luna si trova... Cioè le fasi lunari, ok? Quindi una luna che si trova in una, in una fase di luna um, vuota, praticamente. Una luna che si trova in una fase di luna crescente. Luna piena, va bene? E luna calante, mettiamole così, va bene? Facciamo proprio una cosa basilare, va bene? Ovviamente, cosa fa la luna in questo modo qua, no? Ta, ta, ta, ta, cresce, no? E poi arriva fin qui, e fin qui decresce. È semplicissimo, no? Quindi qua la luna, diciamo qua la luna cresce, no? Va in su. Qui è piena e qua la luna decresce, va bene? E noi... Se quando facciamo... Allora, le operazioni magiche si possono fare quando vi pare, va bene? Però chiaramente se avete tutte le forze contrarie, quasi sicuramente, sinceramente, visto che non siete magari neanche dei maghi esperti, no? Quasi sicuramente l'operazione non, non riesce. Cioè avete il fallimento dell'operazione. I rituali possono anche fallire, punto. Capito? Quindi, la prima cosa da vedere sono le fasi lunari. Se qui la luna cresce, è chiaro che qui andate a fare qualcosa per accrescere delle cose, no? Quindi qui accrescere, come si può dire? Crescere, vabbè, tanto l'ho già detto, no? Cresce, quindi tutte le operazioni che voi andate a fare per accrescere il denaro, accrescere la fama, accrescere un sentimento d'amore verso di voi, accrescere che ne so io, le probabilità per... cioè il fatto che mi prendano per un lavoro a crescere, qualsiasi cosa, non siate stupidi! Se la luna qui sta crescendo, cavalcatela e fatela in questa fase. Qui la luna decresce, va bene? De-cresce. Io non amo fare le cose in luna calante, io preferisco far crescere... L'opposto di qualcosa, e quindi mi serve lo stesso. Ma non posso negare che a volte si deve usare assolutamente una decrescita. Sì, sì ha suonato tutto il telefono. Vabbè, eh, lasciamolo stare. Una decrescita, cioè eh, devo, ad esempio, devo calmare una cosa che è troppo, pre troppo preda dell'ira, della rabbia. Devo calmare un amore che è andato verso l'esasperazione, cioè troppo, troppo, come dire, è così infatuato che ha perso il cervello e ora non sta più facendo delle cose, si sta danneggiando. Devo abbassare assolutamente, fino a eliminare magari, una dipendenza con la droga, una dipendenza con qualcos'altro. Uh, devo abbassare, capite? Ci sono de devo diminuire di, di, di, di, di, di, come si dice, quello dei chilogrammi di peso. Eh, devo diminuire di peso? E eh, cosa fai? Cioè eh, no? È chiaro. Per diminuire di peso puoi decrescere ovviamente i chili, e eh, questo viene fatto spesso sinceramente, oppure puoi crescere un'immagine di te più snella, più in forma, più... Cioè, capito? Puoi creare un'immagine... Un e quindi cresci il fatto che tu ti avvicini a quell'immagine. Mm? Si può fare anche così. Quindi a a assolutamente a volte le cose si, si fanno in questa maniera. Allora, quindi, ricordiamoci che stiamo parlando di magia psichica. La magia psichica è quella che con le mani così, abracadabra, ta-ta-ta-ta, ta ta ta ta ta capito? È roba del genere, eh? Però fatta bene, ovviamente. Però capitemi. Allora, qui non si fa nulla. Vedete per caso psichismo qui? No. Quindi nel nostro caso stasera, di quello di cui stiamo parlando, qua non facciamo niente, Qua si fa la roba per crescere, questo invece è un ottimo punto, quindi questo qui è, um, come ci posso scrivere, ci faccio la faccia felice, perché questo, <ride> perché in luna piena tutte le fatture sono molto propizie, cioè in luna piena veramente... Il mio consiglio è di farle luna piena quasi sempre, se dovete fare una fattura di... Per esempio, se dovete fare i tre giorni, prendete proprio i tre giorni della luna piena. Se dovete fare una cosa che dite, io voglio continuare il mio rito per sette giorni, allora cosa fate? Per esempio, se dovete usare la crescente, sarebbe bello sette giorni prima della luna piena partite... eh? E poi finite in luna piena. Cioè, ricordatevi che nella luna piena il vostro corpo psichico, quindi scusatemi, eh, le mie abilità di disegno sono... Allora, se durante la luna, per esempio questa qui, il vostro corpo psichico è così, per esempio durante questa fase qua, va bene? Nella luna piena il vostro corpo psichico è così. Va bene? Ci siamo capiti? E quindi, dov'è che avete più possibilità, più margine? Abbiamo detto che si usa magia psichica, abbiamo detto che si usa queste cose, dov'è che vi conviene di più? Qua Perché così come la luna cresce e decresce, anche il vostro corpo psichico eh, cresce e decresce, va bene? Infatti scoprirete, anche se fate degli esercizi, eccetera, eccetera, che a volte vi vengono meglio e a volte vi vengono peggio. E sempre dipende da dal ritmo del vostro corpo psichico, capite? Eh, quando ce n'avete di più e eh, vengano tutti meglio, in un attimo, senza sforzo, faccio le cose, eccetera, eccetera, capito? Va bene, questo era il primo punto da vedere riguardo alla magia. Viene chiamata anche, Viene chiamata anche magia lunare, eh, tra, al... tra le altre cose, eh? perché questa è la, la, la magia lunare. Cos'è questo bel cerchio? No, non è la luna, questo bel cerchio sono i dodici. Uh, dunque, essendo i 12. ovviamente, aspettate mi devo girare, si parte da qui, ariete, no? toro, scusate eh, che io sono di qua, sì, perfetto, gemelli, cancro, va bene? O oh, questa è, è roba eh, molto semplice la fin fine? Vergine. E insieme all'ariete. Perfetto. Lo sto scrivendo bene. No, perché scrivere storto è un po' difficile, però ovviamente ce la facciamo. Bilancia. Scorpione. Va bene? Poi qua abbiamo il sagittario. Qua abbiamo il capricorno. Acquario, e pesci. Ci siamo? Considerato semplicemente che questo è il Sole e, quest e questa è la Luna, va bene? Che abbiamo quindi una prima divisione, possiamo andare avanti capendo che, cioè capite che il, il, il pianeta, va bene? Siamo sui sette. Il pianeta eh, reggente del leone è il Sole, il pianeta reggente del cancro è la Luna. Ok? Il corpo celeste, va bene? Sappiate che dei gemelli e della Vergine stavamo parlando di Mercurio, va bene? Poi siamo a il Toro e la Bilancia. E stiamo parlando di Venere. Abbiamo l'Ariete e lo Scorpione perfetto, e stiamo parlando di Marte, ok? Abbiamo Pesci e Sagittario e stiamo parlando di Giove, parliamo solo dei sette. Abbiamo Acquario e Capricorno e stiamo parlando di Saturno, ok? Perfetto. Ora, Sappiate ad esempio... qui è chiaro stiamo parlando di astrologia, ma ci serve a noi adesso. E sappiate ad esempio che uh, da qui, andando in su, i, i pianeti che noi andiamo a trovare sono esattamente in ordine dalla distanza dal Sole. Quindi dal Sole troviamo prima Mercurio, uh, poi Venere, poi Marte, poi Giove e in fondo troviamo Saturno, va bene? Ok, um, detto questo... Detto questo, a noi, eh, quindi capite, no? Cioè, qui avete praticamente una base di astrologia. Cioè, quando voi vedete bilancia, qual è il pianeta reggente della bilancia? È Venere. Cioè, qui è, è proprio una cosa di base, veramente. Detto questo, signori, sappiate che a noi a cosa ci serve. Beh, ci serve perché anche la nostra amica Luna, che la vediamo qua, eh? La voglio disegnare qua. In... Ecco, avete visto, ho fatto un giretto. In 28 giorni attraversa tutti i segni zodiacali. Va bene? Questo è molto importante, quindi, per, per la nostra fattura che andiamo a fare, per il nostro rito, va bene? Per il nostro incantesimo chiamato, come mi pare. È molto importante anche da vedere perché... In base alle qualità del segno zodiacale, e qui vi potete aiutare ovviamente con le qualità del pianeta, no? Più o meno, sono quelle. Poi dipende tutto dai vostri studi magici che farete che affronterete, no? Però vi faccio un esempio. Quindi ricordatevi che in 28 giorni la Luna se li fa tutti. Il Sole ovviamente se li fa tutti in un anno, eh? In un anno fa i 12 segni. Uh, quindi, in base alla casa lunare in cui si trova la Luna, comunque voi avete una determinata influenza zodiacale. Che però, per adesso, per stasera, noi guardiamo il pianeta, ok? Per, per essere molto più semplici. Cosa, come si fa a vedere il pianeta? Beh, è semplicissimo. Allora, quando la Luna, per esempio, è in bilancia, io so che è propizio comunque fare le operazioni di Venere e quindi legate all'amore, legate ai matrimoni. Ok? Se invece la luna due giorni prima, ad esempio, uh, no, scusate, due giorni dopo è in mh, scorpione, questo lo vedete da qualsiasi grafico che trovate online, va bene? fate il tema natale, fate cosa vi pare, qualsiasi grafico voi vedete anche dalle dall'effemeridi, però ormai online c'è scritto tutto senza stare a vedere queste cose specifiche. Dove si trova la luna oggi? Quale segno zodiacale si trova? Oh, è, è un dato, capite? Quale segno in quale segno zodiacale si trova la luna oggi? Questa è la domanda, capito? Beh, si trova in scorpione, mm? solitamente sta un giorno e mezzo due per ogni segno, mm? Si trova in Scorpione? Bene, allora farò le mie operazioni di Marte, ok? Quindi se devo fare qualcosa legato all'amore, qua farò le cose legate proprio al sesso, ok? Alla passione, se devo far nascere una passione tra due persone, capito? Eccetera eccetera, stessa cosa ovviamente di qua, va bene? Per adesso fermiamoci qua. Nel senso che comunque, vi ripeto, se non riuscite a capire bene bene le caratteristiche no, di ogni singolo segno zodiacale in cui si trova la luna, non preoccupatevi, troppo andate al pianeta reggente del segno. Quindi devo fare cose di soldi, di soldi intese come aumento della mia prosperità e, in, in senso proprio, um, come dire, per esempio ho già un lavoro però voglio ottenere una promozione in più, eccetera. allora farò le operazioni di Giove, quindi potrò farlo, mi converrà a farlo quando la luna è crescente, fino ad arrivare a piena, e magari, se ce la faccio, cioè ovviamente no, eh, ce, ce la faccio perché o mi becco i pesci, va bene lo stesso, o mi becco il Sagittario, sempre Giove è, mi capite? Quindi devo ottenere una promozione, voglio ottenere una promozione al lavoro, Voglio che le forze della mia vita si muovano in questa cosa. Ricordatevi che per Giove dovete già avere qualcosa di attivo. Bene, io farò qualcosa in luna crescente o vicino comunque alla piena. Quando la luna è in Sagittario o in Pesci, allora l'avete beccate tutte e due, signori, e avete uno psichismo a vostro favore non indifferente, veramente. La luna vi è favorevole, ok? E in questo caso, ovviamente vi ripeto che questa è solo una base di conoscenza, ci sono anche altre cose, però vi ripeto, già queste due cose, una più uno, la luna vi è veramente favorevole. Volete fare delle cose differenti, sempre riguardo ai soldi, però voglio che mi arrivino veloci veloci, perché io ho bisogno di qualcosa, tipo 500 euro entro 20 giorni, perché eh, non ho bisogno di qualcosa che mi si espande, eccetera, eccetera, io ho bisogno di velocità, eccetera, allora uso mercurio, mercurio è molto usato per i soldi e pochi lo sanno, e quindi cosa farò quando la luna cresce o Meglio ancora quando è piena, se devo farlo una volta, ve l'ho già detto prima, riascoltate molto questo video, eh, per imparare tutto, eh, ma lo farò quando la luna è in vergine oppure in gemelli, capito? È molto, molto, molto semplice, va bene? Ve l'ho detto, eh, e poi devo fare qualcosa invece per la salute, oppure qualcosa di anche negativo, oppure per troncare qualcosa, troncare il rapporto tra due persone, eccetera, eccetera, Oh, signore, tutto poi si può fare, lo sapete, la magia non è morale, e quindi voi fate con Saturno, va bene? Se volete fare operazioni del genere un po' più dark, fate con Saturno. Mh? Volete il successo, gli onori, e amplifica... poi cercate di queste corrispondenze un po' su internet, va bene? Le corrispondenze planetarie sugli effetti, più o meno sono giuste, va bene? Chiaroveggenza, cioè chiaro... nel senso, sviluppo delle facoltà psichiche, sviluppo del in cancro. Quando la luna è in cancro è proprio la serata giusta, la notte giusta per fare rituali di approfondimento della propria percezione della propria uh, divinazione anche ricordate che queste corrispondenze valgono molto anche per la divinazione mm? ma non ne parliamo qua perché poi aprirò una rubrica a parte solo sulla, solo, solo sulla divinazione va bene l'ultima cosa che io dico sempre sulla luna vedete quante conoscenze eh, arrivano <ride> eh, siete fortunati non dico altro eh, ricordatevi solo una piccola cosa allora se questa qui una terza Cosa, però questa qui è per, per le persone un pochino più esperte. Dunque, se questa qui è la nostra amata Terra, e la facciamo così, la Luna non è che gli gira intorno precisa con un circolo, va bene? Ma gli gira più come un un'ellisse. Anche se non ellisse fin qua giù. Un ellisse però sempre è. Quindi ci sarà un momento particolare che io a volte ho provato a segnalare nel gruppo, però vedete, se non ve le spiego, poi queste cose anche difficili che le trovate in giro. Eh, va bene. Quindi ci sarà un momento particolare, che è questo, in cui la Luna è più vicina alla Terra di tutti gli altri momenti, diciamo così. Va bene? Questo è il perigeo, viene chiamato. Mm, perigeo o diciamo perigeo lunare, eh? insomma non è meno corretta la, la, la, la cosa, però vabbè. Perigeo, mm? ok, Qu questo momento invece sarà un momento in cui la luna è più lontana dalla Terra, va bene? E ovviamente questo è l'apogeo, va bene? Bene signori, allora il discorso è questo, che quando ci troviamo... Aspetta, ve l'avevo messo così, ok. Quando la luna si trova più vicina alla Terra, visivamente la luna risulta anche più grande, leggermente proprio, però è più grande rispetto a quando è in fondo. È ovvio, qui è più lontana, no? Ecco, questa viene chiamata la luna di Selene, va bene? E quindi questa è la luna di Selene. E l'altra viene chiamata la luna di Lilith, va bene? Va da sé che quindi eh, questo è un terzo parametro che possiamo utilizzare perché quando la luna è più vicina quando la luna si trova in apogeo, esattamente in apogeo o esattamente in perigeo, non si dovrebbero assolutamente compiere... Riti o fatture come andiamo a fare tra poco andiamo a fare una fattura non si dovrebbero compiere operazioni magiche in questo senso va bene? perché sono momenti di stasi perfino i pescatori sanno che per esempio quando la luna è in perigeo loro lo sanno perché? perché non c'è verso di prendere nemmeno un pesce nelle reti quella notte in cui la luna è in perigeo questo è abbastanza interessante va bene? fermiamoci qua ve l'ho detto questa è la Lilith o Luna Nera questa è la luna nera, va bene? In magia, questa è la luna nera, non questa. Mm? Tutti dicono, questa si chiama luna vuota o luna nera. No. E questa è la selene, va bene? Selene o luna bianca, per l'appunto. L'acqua. Scrivetemi per favore se avete capito qualcosa, io ora apro i commenti prima di passare poi al lato pratico, che ci passo volentieri, eh? però mi è piaciuto moltissimo trasmettervi queste cose semplici e anche concretissime, perché se non le sappiamo non abbiamo psichismo con noi, va bene? Non abbiamo la luna a nostro favore. Scrivetemi per favore se avete eh, capito, eh? se avete capito, se avete sentito... Capito tutto, finalmente, spettacolo, grazie. Eh, lo so, lo so, Antonella, che è finalmente, vorrei vedere chi è che vi spiega queste cose così, così, va bene, rimaniamo così. Perfetto, mi hai risolto alcuni dubbi sulle forze planetarie, ok, chiarissimo, oh, perfetto, sono molto felice che abbiate capito. Ora, signori, devo rifare la stessa cosa, eh, abbiate pazienza, ma, ecco, dovrei... Oh, guarda, forse sono riuscito... A non chiudere il collegamento. Mm. Allora, ora basta con queste cose, basta con la teoria. Iniziamo a capirci qualcosa di pratico, va bene? Avete capito cos'è la magia psichica, avete capito che in effetti può muovere le forze della vostra vita e avete capito che tutte quelle streghette che fanno fatture di qui, di là, di su di giù, di là, usano questa roba qua, va bene? Ovviamente qual è il discorso? Che eh, in questo senso più forza psichica c'è e più che la cosa ha effetto e funziona. Ecco dov'è che arrivano anche i, i, in onda, diciamo così, <ride> dov'è che entra la pratica dei sacrifici animali, eccetera, eccetera ovviamente vanno sapute fare quelle cose e ovviamente io non le faccio, non fanno parte comunque, cioè ci sono cose molto superiori che uno può usare, eccetera, eccetera. però è chiaro che ricordatevi che quando sgozzano per esempio un gallo per eliminare una fattura di morte, e vi ho fatto vedere il video sul gruppo di quelle streghe romene, vi ho fatto vedere il video, cioè vi ho linkato il video, andate a vederlo se volete. Quella lì è magia psichica, anche quella lì, capito? Ricordatevi che il sangue è eh, uno dei più alti condensatori psichici, insieme ad altri fluidi ovviamente presenti, no? Eh, abbiamo parlato di sessualità e ovviamente anche i fluidi sessuali sono un condensatore psichico altissimo, va bene? Ovviamente tutto va saputo usare, va bene? Non è questa la sede giusta per, per, per parlarne, ma dovete capire... Mm, io no che ci stiamo a fare allora iniziamo a capire quindi le nostre possibilità va bene dunque per aiutarvi eh, dunque partiamo subito dal primo esempio allora il primo esempio che io voglio farvi riguarda semplicemente prendere una pietra che voi avete ok e con questa pietra voi create... Mm, questo qui serve per allenarvi un po', eh? È una sorta di piccolo addestramento. Voi con questa semplice pietra ci dovete creare un legame che piano piano intensificate, intensificate, fino a diventare una ossessione quasi. Però... Non lo create con la pietra, il legame, lo create con il principio divino. Abbiamo il quarzo rosa qui e quindi possiamo usare l'amore, mi levo un attimo l'anello, ok, e quindi possiamo usare l'amore come cosa e possiamo usare tutto il nostro sentimento, va bene? In questo modo voi imparate a magnetizzare le cose. E questo è importante, perché quando farete la vostra fattura, voi dovete magnetizzare le cose che avete, ok? Quindi, com'è che si fa? Eh, questa va imparata, signori, e ovviamente tante persone nella nostra società non lo capiranno, e, e, e, e, e che vi devo dire, cavoli loro, eh? Cavoli loro. Quindi aprite un attimo la mente, sappiate che ci sono possibilità che non vi hanno detto, tenete la pietra come se fosse un oggetto del vostro amore, rendetela sacra, ok? da ora in poi questa pietra è sacra. E il fatto che sia sacra mi permette di connettermi, per esempio, alla grande Dea, ok? Ci soffio e dico soffiare questa pietra mi scalda il cuore. Boom! Qui devo cambiare coscienza, cioè qui a questo punto devo entrare in una sorta di mia personale estasi. Signori, questo è il primo esempio, non è che sono tutti così, è solo questo così. Però iniziate a capire le possibilità. Quindi, quindi i movimenti sono lenti, entri in una specie di quasi sonno, però sei molto sveglio, no? Quindi ti la lasci che la coscienza cala e soffi caldo. Questa pietra scalda il mio cuore. E qui è come se ci fosse un ritmo. Io lo sento adesso, è come se ci fosse un ritmo. Tan, tan, tan, tan. Ecco, ora devo risoffiare. Questa pietra scalda il mio cuore. Questa pietra scalda il mio cuore. Questa pietra scalda il mio cuore. Andando avanti così acquisirete energia. Perché? Perché il corpo psichico vi si sveglia. Allora, quando siete in una sorta di, diciamo, estasi, ok? Quando avete spostato un po' la coscienza... Potete connettervi, ad esempio, con la Divina Madre, no? E lì andate avanti con una vostra personale orazione, con un vostro personale sentimento. Ricordate che il vostro cuore è scaldato, no? E quindi, oh Divina Madre, tu che sei tutto, tu che ami la vita perché la vita sei, perché l'esistenza sei. Non c'è una cosa, una pietra, un oggetto che tu non sei. <sighs> Madre Divina. Il contatto con te è il contatto più prezioso della vita. Oh Divina Madre, insegnami a percepirti. E basta. E mettete la pietra sul cuore, vi rilassate in questa esaltazione della coscienza. Si chiama così. Dovete riuscirci, Signore, è una vostra possibilità. Vedete, i miei occhi sono anche... sono già cambiati gli occhi. <ride> allora, dovete riuscire in questo. Ok? Perché da qui si compiono le cose. Quindi la prima cosa è questa, la prima forma, il primo esempio. Accarezzare una... eh, ah, oh, non ve l'ho detto. Non ve l'ho detto perché ovviamente non me ne frega niente in questo momento, però... Quando ho la pietra di quarzo rosa in mano, che comunque si sa, il quarzo rosa è legato all'amore, è legato a, un pochino alla sessualità, è legato a queste cose qui, eh, quando ho esaltato la coscienza come vi sto dicendo... E allora sono in una forma di trance quasi, però non è che me ne vado via, devo stare qui, un'ossessione, ecco, ossessione, il mio psichismo finalmente è attivo. Allora la mia psiche, ecco, l'energia psichica c'è, esalto il mio cuore con la divina madre e il principio divino, eccetera, eccetera, mi sento al massimo, eccetera, eccetera, e poi... Oh, ops. Poi penso... Ora mi vorrei vedere a Marco, ma lo so che... <ride> io non penso a Marco, va bene? Però questa cosa qui la vedo molto fatta da una donna, per esempio, no? Che ovviamente può strofinare la pietra in parti del proprio corpo che sono più piene anche di psichismo per aumentare la cosa, no? Bene, quando so questa cosa io penso... Va bene, io penso a una donna, però io poi non ho nemmeno bisogno, ok? Perché io non devo attrarre una donna nella mia vita, no? Però quando io sono in questo stato, allora penso alla persona che voglio attrarre, eh, e, e io sono lì e non mi ci vuole niente in questo stato di prendere la pietra e dire divina madre fa che sia così e lo lanciate verso Marco, ormai, ormai rimane Marco, non me lo levate dalla testa, ormai rimane Marco, lo lanciate verso Marco, vieni da me, vieni da me. Vieni da me, moltiplica la mia gioia per tre. Se vi piace la rima, perché vi dà più psichismo, usatela. Vieni da me, vieni da me, divina madre, portamelo. Sono pronta? Portamelo. Nelle tue mani lancio il mio desiderio, le mani di colei che realizza. Portamelo, è tuo. Il mio intento è tuo. Fa che sia così. Prendete la pietra, la coprite con un panno nero magari, che si copra veramente, e la mettete in un posto dove, dove, non, dove non la riprendete, la lasciate lì. Ci siete, signori? Avete capito come funzionano certe cose? Eh? Avete capito? Se non create forza psichica... Perché tanti mi diranno, no, eh, ma così... Eh, ma se non fate così non funziona nulla. Perché se non create forza psichica, non create potere, e eh, eh, in questo caso si chiama potere personale, se non create questa cosa qui, potere personale che viene esaltato dal, dal fatto che io mi connetto al principio divino che io sto percependo e quindi mi si esalta il potere anche, no, le mie possibilità. Va bene, ci siamo capiti. Mm? Allora... Volevo farvi un secondo esempio, non so quanto sarà lunga stasera, ma almeno ci siamo. Uh, povera Franca, quando troverà Marco alla porta? Perché <ride> no, poi tra l'altro mi sembra che stia anche guardando la, la, la, la diretta. <ride> No, speriamo che non succeda, eh, speriamo che non avrò... al massimo ritorna un mio vecchio amico mm, che avevo anni fa, non per fidanzarsi, però magari ci viene a trovare, che ne so, però speriamo di no, eh, speriamo che non avevo, non avevo uno psichismo troppo forte quindi non è partito, ok? <ride> Però avete capito cosa voglio dire? eh? Ma questa cosa qui le facevano prima anche le, rag le, le, le, mh, le donne rinchiuse nella propria camera da letto, capito? Quando volevano qualcosa la ottenevano in qualche modo. Eh, perché? perché? Mi è successo durante una preghiera una cosa simile. Sì, la preghiera è... Fa può essere fatta per questo, però adesso, signori, voi avete la chiave reale affinché queste cose accadano perché vi ho spiegato com'è che si fa e vi ho spiegato la conoscenza che ci sta dietro, capite? La preghierina è basta, oh grande Dea fa che arrivino i soldi, per favore grazie a non serve troppo perché, come dire, eh, anzi infatti lì anche la chiesa vi hanno insegnato a pregare in questa maniera, capito? Le antiche sacerdotesse di Ishtar pregavano a letto, Capitemi, chi capisce capisce, chi non capisce non capisce, sempre stato così non sono io a cambiare le cose. Allora signori, seconda cosa che io vi voglio trasmettere questa sera, allora, mm, arrivo eh? Allora, voi, come sapete, potest, potreste... Ehm, allora, rigiro questo affare. Se si, se si ferma, signori, sapete che sono stato io, con le mie mani precise. Oh, ecco qua. Allora, voi sapete che nel mondo, nella vita, un'altra cosa vi voglio dire, che nella vita, nelle vostre giornate, potreste trovare degli oggetti. Degli oggetti un po' strani che nessuno guarda, nessuno nota, però per voi sono particolari. Per esempio delle piccole pietre, delle piccole, dei piccoli oggetti, delle piccole cose così, no? Eh, bene, queste cose qua eh, per voi sono particolari perché hanno psichismo che vi ha attratto e quindi questo psichismo potrà essere usato nei vostri rituali, nelle vostre pratiche di, di, di magia, diciamo, perché... Potrebbero essere chiamati piccoli oggetti di potere, a volte potrebbe essere un fondo di bottiglia, un sassolino particolare, un oggetto un po' strano. Ecco, raccogliete queste cose tranquillamente, ringraziate quando le avete raccolte e, e, e mettetele tutte in un... Uh, vedete io qua ho per esempio questo che è un piccolo bauletto in cui tengo i miei oggetti di potere, va bene? Questi qui ovviamente a cosa servono? Servono, se voi state facendo una pratica magica, a darvi più potere, a darvi più psichismo, siccome è una cosa personale, no? Cioè l'energia psichica comunque è qualcosa di vostro, no? Ecco, e quindi siccome l'oggetto ha ah, ah, psichicamente catturato proprio voi, cioè è collegato a voi questo oggetto, capite? Magari un'altra persona non lo può usare. Solo voi potete usare i vostri piccoli oggetti di potere, no? Però sono veramente molto utili intorno, no? Tenerli intorno quando vi serve appunto di raccogliere un po' di energia psichica, va bene? Questo è un piccolo consiglio che io volevo darvi. Che so io, vi faccio un esempio, eh? Vi faccio un piccolo esempio. Qui ho solo questo qua, per esempio, no? Poi qua ho una pietra. Vi ripeto, queste cose qua le uso solo io. Perché le altre persone non possono usarle, va bene? Poi non ve li posso far vedere tutti, ovviamente, no? C'ho una medaglina trovata in terra. Ah, c'ho anche uno di questi che uno direbbe, non serve a nulla quei cosi decorativi, però per me è un oggetto di potere, capite? E poi ovviamente molti altri, però... Eh... Alcuni posso farli vedere, altri no, va bene? Quindi poi se li fate vedere a qualcuno non succede nulla, però li usate solo voi. Questa roba qui, tenuta nel vostro piccolo cassetto segreto, diciamo così, no, eccetera, eccetera, è utile perché vi può aumentare l'energia psichica della vostra opera, va bene? È un po' come se fossero i vostri amici. Bene, la cosa eh, interessante della, della magia psichica, comunque di queste cose qua, è che eh, praticamente si va a creare sempre delle forme di ossessione, no? Per esempio, se io ho una pietra qua, no? E io andrei sempre a no? muovere le mani intorno alla pietra e dichiarare il tuo intento. Vi ricordate, vi ho detto prima, della polverina dentro il bicchiere d'acqua? Il discorso è simile perché voi andate comunque a dare un intento a questa cosa, e questa cosa ha preso lo psichismo, capite? A cosa serve muovere le mani, eccetera? Questa cosa vi prende lo psichismo di quello che voi gli andate a dare. Vedete le possibilità che vi dicevo vi sono state negate? E sono queste, Capito, Sono davanti a voi. Bene, allora, quando uh, poi andiamo praticamente... A fare le nostre cose, sono abbastanza interessanti le formule magiche, di cui abbiamo parlato già diverse volte, ovviamente, avete un seminario specifico su, solo sulle formule magiche, lì sul mio sito, quindi cioè, su queste cose ne abbiamo già parlato ampiamente, va bene? Uh, però quello di cui noi andiamo a parlare adesso, velocissimamente, sono le formule psichiche. Faccio vedere allora, formule e questa cosa qua vi piacerà moltissimo. Uh, psichiche va bene. Allora, le formule psichiche, ovviamente, cosa, cosa hanno di caratteristica? No, è, è molto semplice. contengono energia psichica, va bene? Ecco perché si chiamano formule psichiche. Quindi non è che io ora vi vado a dire delle formule, vi vado a dire quali sono delle formule, vi dico solo come costruirle, il che non mi sembra poco, no? Allora, cerchiamo di capirci qualcosa, dov'è qua? Mettiamoci in front of, eccoci qua, ok, cerchiamo di capirci qualcosa velocemente. Allora, per fare una formula psichica voi capirete, se usate l'intelligenza adesso, in questo momento, se le formule psichiche contengono energia psichica... Allora cavolo, um, forse forse me ne posso anche inventare una, perché se poi per me contiene quell'energia psichica e poi io quando lancio la mia cosa mi serve energia psichica, ci lancio la formula carico di energia psichica, mi capite? Eh? È molto, no? Poi ovviamente anche qui si apre un mondo e ve l'ho detto, sulle formule magiche avete anche altro materiale. Ma le formule psichiche, diciamo così, metodi, i metodi che io vi trasmetto questa sera, uh, che è quasi questa notte, sono due. Mm? Il primo è... Uh, questa qui, signori, è anche stregoneria, è a tutti gli effetti, però va bene, cioè siamo qua apposta. Allora, il primo metodo è quello di uh, avere ben chiaro il vostro intento, è un metodo tecnico questo, Avete chiaro e bene il vostro intento e iniziate un pochettino, come, come abbiamo fatto prima, a spostare un po' la coscienza ripetendo il vostro intento affinché poi, ora vi faccio vedere come funziona, lo dite così velocemente che qualche lettera inizia a perdersi. Vi faccio un esempio. Allora, cosa possiamo scrivere? Uh, scrivetemi voi l'esempio di un intento magari. Per, per fare un esempio, capite? Guardiamo se mi appare qua. Scrivetemi, eh? Qualsiasi, qualsiasi cosa, qualsiasi... Qualsiasi cosa. Quindi capite le formule... Ma scrivetemi, eh? Le formule magiche cambiano... Di, le formule magiche psichiche, tanto, dato che ci siete, imparate come farle, cambiano in base al rituale che voi andate a fare. Altre, che vedete che sono particolarmente efficaci, non cambiano, però ve le dovete scrivere. Quando trovate le vostre formule psichiche, scrivetevele sempre in un vostro libricino, in modo che non le perdete, perché sennò si perdono, va bene? Allora, l'intento lo trovo io, perché qui poi nella chat no, non mi riesce molto bene. Va bene? Allora... Mh... Deve essere un intento, uh, un ordine deve essere, eh? non uh, vorrei per favore, un ordine deve essere. Quindi per esempio che, vi faccio un esempio, che, uh, che Lucia, ma che ne so, che Lucia torni da me, lucia torni da me um... velocemente. velocemente questo è un po un intento va bene come si fa a trovarne un modo per trovare una formula psichica di questo. Cioè, io quindi. io Allora, cosa sta succedendo? Io mi sono visto le, la luna, mi sono visto il tempo in cui lo vado a fare. Eccetera, eccetera, ok. Adesso devo fare un rituale perché è arrivata una persona. Anzi che Lucia torni da, uh, da, Lu da Luca. Da Luca. Vediamo <ride> che Luca è venuto da me. E vuole un rito perché la Lucia, che è andata via da lui, ritorni in qualche modo da lui, va bene? Siate sempre onesti, siate sempre tranquilli, siate sempre giusti, cioè spiegatevi che voi propiziate la cosa, però poi se non deve accadere voi non, non andate a forzare, insomma io sono sempre contrario a queste cose, di forzare. Però comunque, propiziare la cosa si fa. Allora, che Lucia torni da... Matteo, che Lucia torni da Matteo velocemente. Allora, ovviamente è, è un rito che fai per Matteo, quindi avrai i suoi dati, magari, no? Vabbè, questo lo, lo avrai poi davanti, no? Sul tavolo avrai... Però noi ora guardiamo solo la formula psichica di questa roba, no? Allora, che Lucia torni da Matteo velocemente. Se voi lo dite così, voi non avete mosso nessuno psichismo. Siete rimasti... Fermi qui sulla Terra, spostandoci leggermente verso la Luna, diciamo, no? Allora, lo va ripetuto tante volte, va bene? Allora, allora vengo da te appena conosco una Lucia, eh sì, bravo. Ora però c'è Matteo. Infatti, allora, che Lucia torni da Matteo velocemente. Ora, questa cosa qui, come si fa? Da un lato cercate di spostare la coscienza, dall'altro la dite velocissimamente. Quindi che Lucia torni da Matteo velocemente, che, che, che, che Lucia torni da Matteo velocemente, che Lucia torni da Matteo velocemente, che Lucia torni da Matteo velocemente, che Lucia torni da Matteo velocemente, che Lucia torni da Matteo velocemente, che Lucia torni da te, che Lucia torna o tette, che Lucia toti, che Lucia Toti, o tette, o tie, eccoci, che Lucia Toti, o tiete, o tie, ok? Che Lucia, che Lucia Toti, o tiete, te tie. Totio. tietio, ti. Ecco come si fa la formula psichica. Che, lo, che Lucia, aspetti eh, ecco, che Lucia toti o tie o tie, avete capito? Quindi la dite velocissimamente fino a quando non perdete le lettere, però rimanete così coscienti da non, eh, cioè non dovete sforzarvi di dire le lettere, quindi che Lucia torni da Matteo velocemente, se voi questa frase la dite veloci, Dopo un po' perderete le lettere Lì non è che dovete sforzarvi di ridirle precise Quindi se io sono velocissimo Che luci a ha tornato in Velocemente che lo ci ha in Se no non avete nulla Lasciate che la velocità della parola Vi porti a perdere le cose Che lucia totio Tietio tieti Io l'ho scritto Poi oh penna e foglio è eh, subito a scrivere Appena ce l'avete Ripetetevi la formula Alla fine Che lucia totio tieto tieti Ok questa è la formula psichica per questo mio rituale. Eh? Quindi, che lucia, che lucia totio, tieti o tieti o tieti. Sì, perfetto. Ora l'ho scritto un po' male. Che lucia totio, tieti o tieti, che lucia a totio, tieti o tieti, che lucia a totio, tieti o tieti, che lucia a totio, tieti o tieti, che lucia a totio, tieti o tieti. Si comincia a muovere della roba che è lo psichismo che ci serve per fare una fattura. Già si iniziava un po' a sentire che si muoveva delle cose E anche voi l'avete sentito Bene, ovviamente Quindi avete capito questo primo metodo Il secondo metodo per trovare una formula psichica È quello di, appunto, esaltare è, è il metodo non tecnico Cioè il metodo irrazionale Questo qui non è un metodo facile Dovete, È quasi come un sigillo sonoro È un sigillo sonoro Brava, a tutti gli effetti eh, Quindi... Eh, Ricordate, io vi ho fatto, scusate Il primo esempio della grande dea, Dell'ossessione, della nostra pietra Era o no una pietra d'amore? Sì Allora, quando io ho fatto tutte quelle cose che avete visto prima Strane per cui tanti mi prenderebbero in giro, no? E sono esaltato Non mi ci vuole nulla a dire, no? Anche questa formula magica Ma comunque le formule magiche servono in altri modi più che altro. Eh, avete capito come si raggiunge una formula psichica? Dai, è semplice. Allora, eh, perché una semplice frase, un semplice intento, contiene anche un'informazione psichica. Quindi noi, dicendolo velocissimamente, è quasi come se perdessimo la solidità e andessimo a prendere proprio quella psichica. E poi la nostra formula è direttamente psichica, non è più filtrata dalla lingua italiana o filtrata, capito? È una sola parola, eh? capite? Eh? È bello. Allora, no, dicevo, il secondo metodo è un pochino più difficile perché è irrazionale, dovreste veramente arrivare ad esaltarvi molto bene con l'intento che voi volete per questo rituale, eccetera, eccetera. E poi eh, verrebbero, verranno delle parole a voi, da, da cosa? Da, da, da, dalla psiche, dalla psiche inconscia praticamente, dalla psiche, cioè ver vi verranno ispirate da voi proprio delle parole giuste per... Fare le cose che voi andate a fare, dopo vi faccio vedere un po' anche questa cosa, quando si fa proprio quello lì, uh, ora, ora, quando, quando prendo gli ingredienti vi faccio vedere un attimo una pratica veloce, e poi abbiamo finito. Um, quindi capite, um, è qui che però sinceramente uh, vi possono venire quelle formule ottime, le formule psichiche, che poi voi vi scrivete, e ve le scrivete sempre quelle sono, no? Uh, che ne so Sono cose proprio spontanee che vi arrivano Quando sono arrivate Voi la provate a dire E vi domandate È quella? È giusta? Aspetta, è giusta? Cioè Siamo sicuri? Sì, siamo sicuri Fermi, la scrivi Quella è una formula psichica Che per te funzionerà E funzionerà alla grande Capite? Solitamente le formule psichiche sono un po' personali Perché a volte funzionano tanto per te, ma non per altri. A volte sei così bravo di trovare delle formule psichiche che invece funzionano per tutti. Um, va bene, quindi uh, avete capito un bel po' di cose. te ve l'ho detto, si apre un mondo. Si apre un mondo, quindi eh, le cose vanno un po' anche filtrate, perché sennò no, si sta qui fino alle 5. <ride> Uh, fatemi capire se vi ho detto tutto Allora facciamo un riassunto velocissimo Abbiamo parlato di magia psichica Abbiamo parlato di cosa è, di cosa serve, di cosa si compone Eccetera eccetera Abbiamo, abbiamo parlato di... Abbiamo tirato fuori poi dopo un, un, Abbiamo parlato della magia lunare quindi Che è la stessa cosa E abbiamo parlato de, di un po' di astrologia Per capire quando si deve fare un rituale In modo da avere tutto lo psichismo di chi? Della natura a tuo favore e ti sostiene no detto questo quindi abbiamo capito quando si deve fare un rituale per il nostro scopo siamo passati alla pratica abbiamo fatto una prima eh, prima come si dice um, una prima pratica con una semplice pietra ma tutto dipendeva da voi cioè da noi da me nel senso che tutto dipende dall'operatore che okay? di fare tutto dipende dalla strega, nel senso che comunque, eh, eh, perché siamo partiti da lì? Per capire che serve sempre una esaltazione psichica del, per attivare il tuo corpo psichico e quindi esaltare il tuo cuore, eccetera, eccetera. E anche però solo questo può portare a dei eh, risultati. S sul Grimorio di mia nonna ci sono moltissime pagine con queste parole senza senso, che non mi davano una spiegazione, ora capisco molte più cose, erano queste. Tutte le streghe usano queste cose non è che vi sto dicendo qualcosa così che, che arriva oggi, eh. quindi capite le possibilità che avete, ce le avete le possibilità, ecco perché ho aperto questa rubrica, per farvi solo capire che le possibilità ce le avete, poi è chiaro, un mago è un'altra cosa perché un mago ha sviluppato se stesso in un certo modo per diversi anni, quindi è chiaro, a volte uno schiocco di dita porta a un risultato e non è che scherzo. Ci si arriva però a questa cosa, no? Ma non vi importa, cioè questa rubrica serve proprio per questo, per farvi capire che delle possibilità ce le avete. Eh, io ho due pietre che mi hanno detto essere rose del deserto portate dall'Egitto da mia sorella. Si possono usare a tale scopo? No, io direi di no. Perché, allora, vedi Antonella, ehm, il punto è questo, che, eh, ora no, allora, noi ora stiamo parlando il più possibile in modo puro, di magia psichica, che poi è ovvio che si unisce tutto, cioè la magia psichica... Ora lo vedrete anche nel rituale, la, nella fattura che io vado a fare, vado a fare una fattura ora... Lo vedrete eh, che si unisce tutto, nel senso la magia naturale, gli ingredienti, e lo psichismo e la formula psichica, eh, si unisce tutto, no? Quindi queste cose, queste come si dicono, queste, queste rose del deserto, certo le puoi usare ovviamente, però le usi come magia naturale, cioè ti vai a vedere le proprietà che hanno, se sono o no in accordo col tuo sito, eccetera, non le userei mai come oggetto di potere, capisci? Perché non è una cosa che tu comunque hai sentito, che arrivava... Cioè, non lo so, per quanto ho capito, mh, non sembrerebbe proprio un oggetto di potere che hai trovato per strada. Se invece per te sono una cosa particolarissima di connessione, eccetera, eccetera, nel senso, anche se l'avessi trovata lì sotto casa, invece che in Egitto, andavano bene, per te erano sempre quelle, allora eh, potrebbe essere un oggetto di potere, va bene? Se no, le usi come magia naturale ora non so di preciso le proprietà di queste rose del deserto va bene Ok signori, allora quindi abbiamo visto poi, questo qui era il primo punto, poi abbiamo visto il secondo punto delle formule psichiche, vi ho spiegato cosa sono, vi ho spiegato come si trovano, ok? E avete visto come la cosa è tremendamente pratica, invece che eh? quando vedete quindi da un po' una strega che inizia a parlare normalmente facendo l'incanto, anche lì solitamente visto, cioè si rivolgono a santi, si rivolgono alle cose, perché è tutto, fa parte tutto di raccattare più energia psichica possibile. Magari per quella persona, per esempio tante streghe al mondo d'oggi dicono nel nome del padre, del figlio, dello spirito, santo, amen. E fanno miracoli quasi con questa roba. E uno dice ma come, ma come? E eh, certo, perché oggi funziona di più questo a livello psichico che eh, roba che ormai è in disuso e non ci crede più nessuno, eccetera, eccetera. Capite? Le cose si adattano, non guardate sempre la, la pelle della roba. Guardate l'essenza, il perché funzionano certe cose, capite? Tanta gente, anche per esempio l'uso dei salmi, tanta gente anche nei secoli scorsi con, in, con un salmo ha guarito anche la lebbra, eccetera, cioè ha fatto cose straordinarie, vi ripeto, ci si arriva. Però ah, voglio solo dirvi che praticando con queste cose che vi sto dicendo, con questi insegnamenti che vi sto trasmettendo, mh, voi... Dovete iniziare a conoscere voi stessi, cioè dovete iniziare a conoscere quali sono i punti che vi fanno scattare lo psichismo in questo caso, come stiamo parlando stasera. Quali sono i punti che mi eccitano, direbbe una donna, capito? Eh, ecco, questo dovete imparare, come esaltare la vostra magia, come la sveglio la mia magia? C'è chi si dedicherà alla preghiera C'è chi invece non ne può sentire parlare di preghiera E dirà Io Che questo accada perché lo voglio Così sia il mio comando Punto Va bene Sono persone diverse Capite? Dovete voi trovare i tasti giusti per attivare Lo psichismo hm? Il vostro corpo lunare Affinché funzioni uh, Per fare questi rituali ci sono giorni e fasi lunari più indicate Sì, l'ho già detto riguardate il video, riguardate il video da capo dovete studiarlo bene questo video dovete studiarlo veramente bene ho osato e, e, e si vede eh, vado a prendere gli ingredienti per, i, per il rito allora aspetta, qua si può così si guarda subito la, la, la, come si chiama, la dimensione allora questo è il tavolo eccoci qua allora dov'è? sì sì sì tutto ok perfetto ottimo dunque pe ehm, come avete già capito questa qui è una fattura che noi andiamo a lanciare per ottenere eh, per ottenere del denaro va bene per ottenere del denaro molto veloce, quindi fate questa operazione assolutamente in una notte in cui la luna è crescente oppure piena, eh, sarebbe meglio piena, perché questo, questo rito qua lo fate una volta e basta, non è che lo fate tre volte, sette volte, va bene? Eh, andate a creare un, un piccolo talismano praticamente e, e quindi va fatto una volta, ok? Fatelo di luna piena ad esempio. Mm? Eh, oppure, però, eh, attenzione, eh, fatelo di luna piena Se la luna cresce... Cioè, eh, meglio sarebbe luna crescente, no? In, che praticamente è o in, eh, o, in, eh, sì, o in gemelli o in vergine mm? Più vi avvicinate alla luna piena e meglio è, va bene? Forse luna piena in gemelli o luna piena in vergine sarebbe perfetto Detto questo Facciamo, proviamo, proviamoci, eh? vediamo se riusciamo perché non lo so, proviamo a mm, mettere un po' insieme quello che abbiamo anche già detto, va bene? Troviamo la formula psichica per questo. Allora, ci si concentra un secondo, noi vogliamo, i, eh, vogliamo che dei soldi, cosa vogliamo? Che dei soldi, allora qui si fa così, si prende una penna, semplicissima, e ora io non scrivo, va bene? Io vi faccio vedere come si fa. Però si prende una penna e si scrive qui, ne, ne, dovete prendere la banconota più bassa che esista, quindi 5 euro, va bene. E qua si scrive uh, un comando semplice, semplice. è come se scriveste un assegno. Manda a nome, cognome, ok? E, e basta. Poi qua sopra, se volete avere... cioè, do, sarebbe bene avere un testimone della, de, della persona, no? Ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già visto. Quindi, manda a questa persona euro e scrivete i, gli euro che vorreste mandare. Quindi, potete farlo anche a voi stessi, ovviamente. <ride> È come se scriveste un assegno. Manda a Mario Rossi euro... 500 per esempio, entro 15 giorni, meglio sarebbe la data, entro il uh, 24 febbraio e lo firmate. Questo è quello che andate a scrivere qua dentro, avete capito? Vediamo se avete capito, io guardo un secondo. Uh, no, le, le stimolazioni sonore musicali lasciatele stare, voi non vi dovete concentrare, ok? Non ho parlato di concentrazione. Quelle lasciatele stare. Eh... Cioè, ovviamente, se le volete fare va benissimo. Però io... Quando voi andate a fare una fattura, un rito, eccetera, voi non usate queste, queste cose qua. state come con... così. Dicevo, avete capito cosa scriverci, sì? Ok, perfetto. Quindi, scritto il vostro uh, coso, il vostro assegno, diciamo così, <ride> potete farlo anche per una persona, va bene? Allora... Troviamo una formulina, una formula psichica che ci aiuti, no? Allora, manda questa persona, eh, questi euro, entri 24, quindi la, mandale, no? Ma, eh, Gliela devi mandare, no? Questi euro, quindi... Eh, comunque, eh, un secondo, eh? Ah, mandale, mandale, eh, però è troppo... Mandale è troppo razionale, no? Mandale, mandale, no? Però andale, andale ha anche un significato in spagnolo. Andale, andale... Andale, andale, ecco andale, però eh, è come mandale, andale, andale, quindi vai, vai, sì, andale. Questa è la mia formula, ognuno faccia la sua, andale, e siccome abbiamo usato lo spagnolo, sapete cosa? Eh, ogni tanto io dirò anche mucho, punto. Non me ne frega, eh, cosa pensate? Questa è la mia formula che ho trovato per, mi... per la mia fattura che... che vado a fare, ovviamente dimostrativa, però questa è la mia formula e quindi decido io quello che va bene e quello che non va bene, ok? Solo un secondo. se a qui... No, non ce li ho, però vabbè, io ve lo dico così voi ce li avete, va bene? Questa è la mia formula. Allora, eh, che, che avete scritto? Sì, sì, sì, ok. Quindi, avete scritto il nome. Avete il testimone. Che succede qua? Se ti devi attaccare. Avete il testimone della persona, va bene? Abbiamo dell'olio, abbiamo un filo verde che sia di cotone, perché il cotone ha delle proprietà che attraggono, quindi qualsiasi filo usate per attrarre qualcosa, usate sempre il cotone, va bene? Queste cose qui sono cose psichiche, lo vedete? Ci sono de dei collegamenti verde sul rosso, ok? Questa è una calamita. Questo è olio, ok, e questa è cannella, polvere di cannella, perché la cannella è molto famosa per attrarre soldi, va bene? Come sempre, si parte in un certo modo, cioè... Aprendo, ormai questo lo dovreste aver imparato anche dagli altri incontri, aprendo tutti gli ingredienti, e qui da aprire ne abbiamo uno solo, va bene? Si cerca di riempire i nostri ingredienti con, ricordatevi che qui avete la scritta, eh? si cerca di riempire i nostri ingredienti con eh, la luce, quindi con Al-Nur, Invoca il principio divino, quindi o oh principio divino, io ti invoco. Assistimi in quest'opera, che abbia successo, che sia compiuta nel migliore dei modi. Dopodiché si prendono gli ingredienti, come sempre, come ormai, ormai dovreste saperla, questa cosa, va bene? Poi dopo un po' non lo dico nemmeno più. Che questo olio sia risvegliato. Con le potenze del cielo e della terra. Che questa cannella sia risvegliata con le potenze del cielo e della terra. Che questa calamita sia risvegliata con le potenze del cielo e della terra. Che questo filo di cotone sia risvegliato con le potenze del cielo e della terra. Che questo timo sia risvegliato con le potenze del cielo e della terra. Che questa candela sia risvegliata con le potenze del cielo e della terra. che questa banconota sia risvegliata con le potenze del cielo e della terra. Ok? Avete purificato gli ingredienti. Come sapete si fa per tutti, uno ad uno. Va bene? Non dobbiamo unire niente in questo caso, quindi non facciamo come facevamo l'altra volta. Andiamo a concentrarci e iniziamo fin da subito praticamente a porre lo psichismo nel nostro intento, ok? Quindi mm, o banconota fa che nel nome del principio divino arrivino tot euro a la persona, nome e cognome. Entro e mettete la data, ok? E qui parlate, capito? Come la calamita attrae che le sue potenze e virtù siano a te trasmesse affinché tu possa compiere il tuo dovere in un modo efficace e in un modo sicuro. Magnetizzati, moneta magica, magnetizzati, banconota delle meraviglie, magnetizzati adesso e porta a nome e cognome, 500 euro entro la data. O oh, banconota magnetizzata, io ti ungo l'olio sacro della mia volontà 1 2 3 4 e 5 al centro va bene quindi 1 2 3 4 5 vola laddove devi volare vai laddove devi andare e porta tot euro a nome e cognome entro e dite la data Prendete il vostro timo, ne spezzate la punta e lo mettete dentro. Con le tue potenze e le tue virtù, o oh grande pianta e grande amica, in questa notte e a quest'ora dona potere alla mia opera ora. Fa che arrivino tot soldi, a nome e cognome, entro e dite la data. Per le polveri del cielo e le polveri della terra, io ricopro di abbondanza questa mia opera, che sia proficua, che sia fortunata e che geni e pianeti siano a me affini. Porta, tot euro, a nome e cognome. Entro, data prestabilita. In questo modo, nel nome del divino principio che tutto è e che tutto sostiene, io ti creo come banconota magica. Che i soldi e il denaro vengano a nome e cognome. In quantità di euro entro dalla direzione del nord. Quindi, allora, quando avete scosso, avete visto, avete scosso perché avete vestito la banconota, ora è vestita, e, e, e, e nei punti giusti la, la polvere è rimasta, Adesso, dicendo una vostra orazione, eh, che i soldi vengano dal nord, no? Ok? Che i soldi, eh, quindi, che i denaro che vengano dal nord, ok? Piegate verso di voi la banconota. Amen amene. Amen amene. Amen amene. Amene, amene. E la ruotate a destra di un quarto, così. che top euro vadano con sicurezza a nome e cognome entro e che vengano da est che gate amene amene amene amene amene amene amene amene amene amene amene amene, amene. Ruotate che tot euro vadano con sicurezza e felicità a ah, nome e cognome entro tot giorni e arrivino da sud. Amen, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene. amene. E ascoltate ok ogni volta ruotate per l'ultima volta quindi non importa che ruotate voi eh? ruotate la banconota io sono sempre in questa posizione manda a ah, nome e cognome top euro entro la data e che i soldi arrivino dall'ovest. Piegate per l'ultima volta. Amen amene. Amen, amene amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene, amene. È con questo filo sacro che io sigillo il mio volere che è in accordo con la volontà divina. Qui rotate un po' di volte, dopodiché ruotate nell'altra direzione, in modo che andate a formare una croce, ora io qua ho questo filo tutto spampanato che ho preso all'ultimo momento perché il mio non era di cotone, era di poliestere, va bene? Anche qui, ora, eh, quando annodate, fatelo in direzione verso di voi, tutto deve essere fatto a ricevere, ok? o meno ci siamo un secondo ecco qua il nostro ci fate alla fine ci fate tre nodi avete finito fate tre nodi dove siete guardiamo se ah, non si vede alla fine fate tre nodi vedete che c'è una croce meglio sarebbe se la croce vi viene equilatera eh? Quindi fatelo un po' meglio di come l'ho fatto io, va bene? Ora io avevo anche il filo un po' sbagliato, va bene? Eccolo qua, si dovrebbe vedere. Vi ripeto, la croce è equilatera, quindi... Uh, sinceramente io aggiungo dentro dei brillantini d'oro. Non chiedetemi perché, a me piace molto <ride> e, e sono molto efficaci, vi dico la verità. Dei glitter, dei brillantini brillantini come quelli per il Natale, no? Eh, dentro io vi consiglio di metterci anche quelli, come ingrediente proprio. Un consiglio. Se si fa per se stessi bisogna dire sempre il proprio nome e cognome? No, dite a me. No, no, quando parlate potete dire a me. Eh, potete dire a me. Nella, nella banconota scriveteci quello che dovete scrivere, va bene? Però poi, quando parlate, eh... Uh, se volete scrivetevi qualcosa, scrivetevi le formule o altrimenti improvvisate, va bene? Ora io non ho fatto proprio uh, il rito vero e proprio, no? Quindi insomma, ok? Quando avete fatto il vostro, quando avete la vostra... il vostro talismano, no? Lo stringete tra le mani, ok? E esaltate il vostro psichismo, no? E, e fate in modo che si carichi ancora di più. Oh grande talismano, tu che sei stato adesso creato, vieni adesso caricato, porta veramente il tuo intento, manda a nome e cognome, euro, entro una data con certezza e con sicurezza in un modo giusto, fallo, fallo nel nome del principio divino. Andale mucho, andale, andale, andale, andale mucho, andale mucho, andale mucho, mucho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 Andale, mucho, andale, andale, mucho, andale, andale, andale, andale, andale, andale, andale, andale, andale, andale, andale, andale, andale, andale, mucho, andale, andale, andale. Per completare un piatto sopra, sciogliete un po' la candela affinché vi rimanga dritta e accendete, accendete la candela e, lascia, e, e lo, lo posizionate magari da qualche parte, in un davanzale, in un dove vi pare, e lasciate che la candela si consumi tutta la notte tranquillamente, perché? perché il consumarti della candela fornirà calore ed energia al vostro intento che è sotto. Ok? Ah. Ci siamo capiti forse. <ride> scrivetemi se avete capito, scrivetemi se vi piace, se avete, se avete delle domande, ecco quello è importante, già quasi dimenticato. Scrivetemi se avete delle domande su questo, è, è un esempio, però alla fine dovevo farvi un esempio concreto perché altrimenti, no? Però mi, mi piacerebbe pensare che invece vi ho dato anche delle istruzioni per creare voi le vostre fatture. L'avete visto alla fine? Ora, è chiaro, non l'ho potuto fare del tutto, ma con la mia formula finale alla fine io l'ho lanciata. Basta, non ce la fa altro, capito? La lanci, capito? Scrivetemi le vostre domande, ora vado a leggere un po' i commenti prima. E abbiamo finito. Per farla ardere la notte? Sì, sì, io consiglio sempre poi alla fine di mettere una candela, perché comunque già il consumarsi della candela dà energia alla vostra opera sempre, capito? consumandosi quella si crea altro, no? crei un... vabbè piace è dire ben poco ok, mettete in pratica, eh, tutte queste cose perché ovviamente eh, prenderete contatto con il vostro corpo psichico più che praticate e più che ci riuscirete, ok? E immaginate solo che potete arrivare veramente a fare quasi tutto cioè le fatture si fanno per tutto, eh? <ride> praticamente, no? sì, lo so, siete sempre abituati magari a vedere le fatture come negative, no? Come roba che appunto negativa. E cosa è? Ti lancia energia psichica e ti rimane nel tuo campo psichico. E te la tieni e, e avrai gli effetti negativi eh, di questo, no? Allora, eh, stupendo. Ok, sono felice che vi sia piaciuto. Bellissimo, capito. Quindi posso spostare la candela dal luogo del rito. Sì, sì, sì, sì. Quando avete preso, quando avete finito, eh, voi mettete subito il piatto sopra. Poi... Prendete tutto col piatto, cioè voi non lo guardate più fino alla mattina dopo, questo è il discorso, hai fatto bene a chiedermi? Prendete questo e ve lo spostate dove cavolo vi pare, con la candela, no? La candela ce la mette, lo spostate nel davanzale, per esempio, eh? e poi mettete la candela e basta. Però il vostro bigliettino non lo guardate più, capito? Quando mettete il piatto sopra, basta, non lo guardate più, hm? cioè lo guardate poi il mattino dopo. E dove si tiene? Si tiene dove vi pare potete tenerlo per esempio con un filo al collo nascosto non è che la gente lo deve vedere deve rimanere dentro la maglia eh, quindi potete anche metterlo dentro un piccolo sacchettino e poi mettete quello al collo ve l'ho già detto dei nodi vero? alla fine dovete fare tre nodi eh, con questo filo alla fine ehm, che dire altro mm, mi sembra tutto potete tenerlo nel portafoglio anche se a volte, insomma, lì si, si rompono le cose. E basta. Penso che, che ci siamo. Non avevo idea, ma lo sapevo che... Lo sapevo che, si, che, che durava tanto questa diretta. <ride> sì, quindi puoi spostarla dal luogo del rito. Mi ricordo poco chiaro. La banconota va girata verso sinistra o verso destra? Riguardatevi il video. Riguardatevi il video... E, e capirete tutto, comunque quando c'è la banconota la pieghi verso di te e poi giri, quindi verso destra, sempre verso destra, ok? Personalizzate queste cose e imparatele prima magari, no? Ci vuole un attimino per impararle, ma non molto, ci vuole un po', e fate in modo che eh, la vostra vita sia piena di magia ma che la magia sia vostra, capite? E affinché la magia diventi vostra, voi dovete mettere le mani in pasta proprio, capite? Piastricciare fino a quando non vi accorgete che nel giusto modo voi avete la forza di cambiare realmente le cose della vostra vita e le vostre situazioni. Benedizioni a tutti voi e grazie per essere stati qui questa sera. Ci vediamo presto.